canterini, come state? Come promesso, oggi ripassiamo insieme la scala delle note. Così lunedì la faremo tutti insieme e voi potete esercitarvi da casa. Iniziamo però facendo un piccolo riscaldamento, come quello che facciamo sempre insieme, perché se no, non si riesce a cantare bene. Seduti dritti, iniziamo con il riscaldamento delle spalle, della testa, del viso e del collo. Allora faccio un giro di spalle in avanti e un giro di spalle indietro e di nuovo avanti e di nuovo indietro. Poi inizio a muovere la testa in alto verso il cielo e gli uccellini ma in questo caso il soffitto perché siamo a casa e verso il basso guardando il pavimento. Poi la muovo da un lato e poi la muovo dall'altro lato. E poi faccio fare un giro con i muscoli del collo, ruotando la testa una o due volte. Ok, e ora mi massaggio il viso per svegliare un po' i muscoli, che se no stanno a dormire tutto il giorno. Ma per cantare bene dobbiamo riscaldarli e svegliarli. Mi massaggio soprattutto sulle guance e poi massaggio anche un po' il collo, lo posso fare con i palmi delle mani oppure con i due pugnetti ma senza premere troppo, senza farci male. Perfetto, ora che siamo caldi ripassiamo insieme la scala, ve la faccio una volta tutta io e poi facciamo una nota per volta così da casa vi potete esercitare, vero Chicco? Poi i vecchi la sapranno benissimo, però così anche i nuovi hanno la possibilità di esercitarsi da casa. Vero Vicky? Ok. Do, Re, Mi, Fa, Su. So. Questa era la nostra scala che, come ben sappiamo, finisce con il DO esattamente come è iniziata, solo che i due pugni verso l'alto indicano che il DO che stiamo cantando è un DO alto, mentre invece i pugni in basso indicano il DO basso. Ripassiamo tutte le note uno alla volta. Il DO lo faccio con i pugni che si guardano. Il RE, come dice sempre la maestra Marcella, è il tetto della nostra casetta. Poi abbiamo il mi, che è come una cassa panca, con le due mani che si guardano. Poi abbiamo il fa, e lo faccio in questo modo, con i palmi rivolti verso l'esterno, coprendomi gli occhi. Poi c'è il sol, e giro semplicemente le mani coprendomi sempre gli occhi. Poi c'è il nostro amico la, che è il nostro coniglietto. Poi c'è il si, che sono le due antennine. E poi finiamo col nostro amico Do Alto. Bene, fanciulli, adesso tocca a voi esercitarvi da casa, così lunedì si canta un po' insieme. Un bacio!